Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sì, sì, suonante veramente. Viva la trota! Per me è un po' deblanda ciao, vero? <ride> Roba da Bertolini qui? Ma fa niente. Eh? niente, no? Eh, ma adesso aspetta che dopo That's uh -huh. Es pasar más, es pasar más a portar de, de vida, chico? Chico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? la vida. La Isso é o melhor lugar onde Il, eh? il bianco e nero, la dichi non che è come dicevo che manca il pescatore, la dichi non la dichi, la dichi non la dichi, la dichi non la non la non la Oh, a vero bene, Se la pianta là era verde, adesso lo secco eh, no. <ride> la adesso io Eh o no? Se La sfuggia ma attimino non si fa trattamento, e lo secco. Eh. Ho risaltato la sapinata con pelarina. altre le commissioni? Fare questa la settima, vedi vedi vaso, vieni, vieni. Sì, sì, sì, che sul fuoco che è stato un che è stato un po' che un po' di un po' che è stato che di basta. che come si chiama? Andò alla Orla con Agento, all'Aristo Macelleria. Ah, sì, alla ah, puta Brida! Suoi Brida la Essi? Sì. Ah! E allora siccome l'hai neopatentata, questa non la puoi guidarla, il maggiolino sì. Infatti vedi, metti. per me. Perché le mille e Le mille mm. mm. e Allora siccome dalla copera sono sul misto dopo la maschigliata 30, allora anche a massa non ho mai trovato la macchina per il mezzo. ma va certo è che la gaglia da tenere la bella. ragazzi ah. mi ve saluti per i conti me... come sì. te, te ne senti? Sì. che ti ricordi che hai da farne due uno al consorzio e tre all'Ecomuseo. museo va bene ecco dopo quando, quando le riusci a piazza su che dai per ve mandi la foto Sì, dai. Dai. che